Ciao, il mio nome è Davide e lavoro a Nairobi per Riccordia. In questo momento senza di te non possiamo farcela. Le famiglie che vivono nelle baraccopoli sono stremate dalla crisi alimentare che ha messo in ginocchio le persone che risiedono in Islamismo. Stiamo facendo il massimo per rispondere all'emergenza, ma era impossibile prevedere questo lunghissimo lockdown e le conseguenze devastanti di reversione. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, adesso più che mai.